Ciao, sono Marco e ti confesso che sono abbastanza emozionato perché era tanto tempo che non venivo qui insieme a Fede Lemica a Quattro Zampe, che eccolo qui, qui dietro di me. Era veramente tanto. Poi, perché con l'inverno c'è stato un periodo di piogge abbastanza intenso che tra l'altro ha reso anche il terreno particolarmente difficoltoso e poco praticabile, e poi perché poi durante il periodo estivo. Mi sono dedicato ad un'esperienza volontariamente, ho voluto dedicarmi ad un'esperienza particolarmente dura, intensa e fortemente formativa e di questo io poi ti farò un resoconto non tanto dell'esperienza stessa ma di tutto quello che ne ha significato perché ho voluto proprio farlo perché era dura, proprio perché era dura come esperienza. E tutti quanti dovrebbero fare un'esperienza dura, volutamente, proprio per trarne poi dei significati. Di questo devo anche ringraziare molto la mia compagna che mi ha concesso di... Senza fare tante storie, anzi è stata contenta che io potessi dedicarmi a qualche cosa che volevo fare. Mi ha concesso insomma di fare questa esperienza purtroppo trascurandola, ma lei ha compreso e io di questo la ringrazio fortemente. L'esperienza di cosa tratta? Bene, con buone probabilità per molte persone questa sarà una cosa facile, normale e ordinaria perché ci vive proprio di queste esperienze, ma non è il mio caso, io non faccio più questo da tanti anni, l'ho voluto fare appunto per una specie di ritorno alle origini e praticamente... Salve, Salve. ciao ragazzi! E in pratica l'esperienza consiste nel fatto di aver lavorato in un cantiere ininterrottamente, ininterrottamente dal circa 10 di agosto tutti i giorni della settimana a parte la domenica e con un'azienda che io ringrazio perché mi ha permesso di partecipare, mi ha permesso di starci. Sì, vabbè è chiaro, poi mi hanno anche, mi hanno anche pagato, però poi eh, in realtà io l'ho fatto per fare proprio l'esperienza ora tu dirai vabbè ma io in cantiere ci lavoro e ci vivo allora complimenti a te perché se ci lavori proprio quotidianamente significa che fai un lavoro estremamente duro e mi auguro che tu stesso abbia potuto poi trarre delle delle, dei significati di questa esperienza e che tu li tragga tutti i giorni perché poi vedi le esperienze più dure sono quelle che ti danno di più a livello significativo e se tu lo fai proprio di vita allora significa che in un modo o nell'altro hai acquisito tanta tanta saggezza ogni tanto fallo anche tu non... Dico il fatto di andare a lavorare in un cantiere perché magari non ne hai neanche il tempo ma fai volutamente un'esperienza dura che ti mette alla prova perché tra parentesi il fatto di lavorare in questo cantiere consisteva anche nel fatto che i ragazzi che ci lavoravano erano molto solidi, molto duri praticamente tutti quanti di nazionalità albanese che lavorano sodo ma veramente duro senza fare un fiato, senza un lamento, e col sorriso sulle labbra, ed è stato veramente molto bello. Io ringrazio tutti loro perché veramente questa esperienza ha significato molto. Come ti dicevo, ti porterò. Poi successivamente tutti i significati che ho tratto da questa esperienza perché credimi sono molto molto importanti, le esperienze più dure sono quelle che ti fanno andare a fondo alle cose e se tu vai a fondo alle cose allora ne puoi, ne puoi trarne dei significati ma solo se vai fino in fondo e per andare in fondo devi anche scavare, scavare molto. Bene, detto questo io ti voglio salutare e ti rimando al prossimo video in cui con probabilmente già nel prossimo video ti comincerò a sviscerare alcuni dei significati più intensi che ho tratto da questa esperienza durissima. Ti saluto con un abbraccio, ciao!